Sfogliatella siamo a Corso Novara 1 e 1 f, Piazza Garibaldi 93 94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Corri di sfogliatella,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 telefono 081 1933 8714 Amici telespettatori, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Punti di Vista, trasmissione realizzata in collaborazione con Ager Production e la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami. Ovviamente programma di informazione, non potevamo esimerci dal parlare, dal trattare uno degli argomenti potremmo dire di attualità per Antonomasia, ovvero del conflitto in Ucraina lo faremo analizzando un po' quali sono le dinamiche in corso cercando un po' di capire quale e se ci potrà essere come una fine a questo conflitto e lo faremo in compagnia dei nostri ospiti ai quali do il benvenuto che sono l'imprenditore Antonio Mattia, il giornalista direttore di Napoli News Magazine Panorami buonasera direttore buonasera Alessandro Citarella, giornalista esperto di politica internazionale buonasera il dottor Pietro Appollonio, coordinatore del Partito Cristiano Sociale. E il dottor Adolfo Monticoli, economista. Buonasera. A tutti voi ricordo che potete interagire sempre utilizzando la chat del streaming eh, su Facebook oppure contattandoci al numero 081 287 955. A tutti una buona serata e la parola a Sergio. Grazie Sara, benvenuti ai nostri ospiti, bentrovati a voi amici da casa, come aveva anticipato eh, Sara, stasera parleremo di, del conflitto ormai che sta affliggendo tutta l'Europa da oltre un mese, lo faremo in maniera diversa, lo faremo raccontando non le nostre verità ma la, la verità facendo parlare un pochino ascoltando tutte le voci, non una sola parte senza tentare di catechizzare nessuno, noi diremo dal nostro punto di vista come stanno effettivamente le cose. Il conflitto eh, fra Russia e Ucraina parte da lontano, parte dal 2014, quando era l'Ucraina, eh, il governo ucraino, ad uccidere, a massacrare i, i russofoni che vivono in quella regione, la famosa regione del Donbass e nessuno... Nessuna alzata di scudi, nessuno parlava, nessuno diceva che ci sono state delle stragi terribili. 86 persone uccise in una sede di un sindacato, dato poi successivamente alle fiamme, con alcuni dei superstiti ancora vivi e 11 bambini inclusi, bruciati e vivi. Non ci sono state levate di scudi, non ci sono state tre trasmissioni dedicate, nessuno ha detto niente perché l'Ucraina in quel momento aveva il benestare degli Stati Uniti perché il presidente Zelensky, eh, attore di, di terzo ordine francamente perché abbiamo visto le produzioni che è riuscito a fare e che ha fatto, è poi diventato stranamente presidente di quel paese, dell'Ucraina. Quel paese che nel frattempo ha ospitato ben nove, nove laboratori di ricerca chimica e batteriologica, tra i quali sono stati trovati anche virus del Covid, quindi una vera e propria guerra chimica pronta per essere silentemente, subdolamente sferrata, fermata poi dopo determinati una serie di avvertimenti da parte della Russia. Io voglio precisare, noi non tiferemo per nessuna delle due parti. Siamo qua per raccontarvi la verità di come stanno le cose, leggendo articoli di giornali che molti hanno dimenticato. Gli stessi che oggi tifano per l'Ucraina, otto anni fa, dicevano esattamente l'opposto e ci stanno tutte le prove, le trovate tranquillamente in rete, così come abbiamo fatto noi, non ci siamo inventati nulla. Oggi gli stessi si sono piegati, come si è piegata tutta la stampa mainstream, sulle scelte e sulle decisioni del governo italiano che a sua volta è arrivato in ginocchio con i ceci sotto alle ginocchia da Biden per dire che devo fare, tu parli e noi eseguiamo. E dico questo perché nel frattempo mentre l'Europa si accingeva a applicare delle forti restrizioni alla Russia, sanzioni, restrizioni economiche alla Russia, parlo del caviale parlo, parlo del, di cose indicibili pensate se l'avesse fatto con l'Italia con la Campania e quella guerra avrebbero praticamente vietato le zuppe di cozze e il vino bianco hanno invece eh, ai russi come sanzione principale vodka e caviale poi sono passati al gas e hanno detto che il gas avrebbe messo in ginocchio la Russia non è così, non è stato così perché la Russia ha detto va bene, se volete comprare il gas da noi lo comprate in rubli, non più in dollari, e quindi l'economia ha avuto un piccolo contraccolpo di due settimane, oggi basta andare a vedere gli indici finanziari, poi lo diremo insieme al dottor Monticoli, la Russia è ritornata ai suoi valori di sempre. L'Italia, che ha un governo dal mio punto di vista pessimo, veramente scadente, sia nelle scelte che negli uomini si è prestata ad andare in Angola ad andare in Algeria, in Congo a fare cosa? a fare contratti per avere il gas che la Russia non ci darà più spero che sia solo una cosa momentanea però la Russia per il momento non ce lo darà più di chi è quel gas? da dove viene? il Congo e l'Angola vi dico solo questo hanno gli istruttori militari dell'esercito che sono generali, soldati russi, il Congo e l'Angola sono business partner della Russia, quindi noi stiamo comprando in Italia, Di mai ha dimenticato di dirla questa cosa, spero che ci ascolti, eventualmente ci Querelio ci chiede di un confronto, noi gli portiamo le prove. È tornato qua con toni trionfalistici, dice: Abbiamo il gas, sì lo abbiamo, ma lo stiamo pagando il doppio e voi lo state verificando sulle vostre bollette che sono lievitate del 45%. Questo breve preambolo per aprire la trasmissione. Prima domanda, a chi giova questa guerra, Antonio? Oh. Oddio, mi sia consentito prima di andare nel, nello specifico di dire che sono veramente in profondo imbarazzo, perché sono due mesi e mezzo, perché lo sono? Perché da due mesi e mezzo siamo bombardati dal mainstream, eh, dove praticamente la gente vedo che non, non, non riesce più a farsi un'idea, perché non va sui fatti, ma va sulle sensazioni, sulle tifoserie, siamo all'edificazione Sul... dello stadio, proprio. Sì, esatto, siamo, siamo, e, e, e, e mi mettono i panni del telespettatore che dopo essersi sorbito eh, dalla panella ai Travaglio, ai Vespa, e, ma adesso anche dal dottore Angrisano che alla ha solito... Merlino esatto, alla Berlino insomma chi più ne ha più bello, fino ad arrivare al... alla, Gruber. Alla... alla Gruber sono tutti soldati no? sì sì alla, eh, fino ad arrivare a Lussuria e, e, e Alessandro Cecchi Paone e, e praticamente mi mettono i panni del telespettatore che dice ma come noi conosciamo il dottor Angrisano che fa delle, delle trasmissioni serie come mai anche ci dobbiamo sorbire questa no non è una una, una battaglia cercheremo di spero di approfondire di dare qualche, qualche piccola indicazione perché noi ci troviamo a Napoli eh, ben lontani da, da, da quello che sta accadendo oh, in Ucraina e quindi mh, mi si consentito dire che abbiamo molti dubbi che non possiamo fugare stando così lontani da, da, da, da quel teatro di guerra come non lo... Mh, Difficilmente lo possono fare i colleghi che eh, operano nelle grandi, eh, diciamo così, eh, nei grandi sta... palcoscenici, se così possiamo dire, dei talk show ecco, da, da canale 5. E, e a questo perdono, mi senti tolgo proprio un attimo la parola perché è, è molto golosa questa sì. cosa che stai dicendo. Noi abbiamo assistito a reporter di guerra che all'esterno di un supermercato con, con l'antiproiettile addosso e le mette in testa facevano una telecronaca di guerra guardando in alto mentre la gente andrà, andava a fare la spesa tranquillamente al supermercato sì e questo veramente mi ha fatto vergognare di essere giornalista non poco, tantissimo, ma veramente tanto sì. scusami per l'interruzione infatti, infatti una bacchetta, io non so se sta facendo più danni Putin con i suoi bombardamenti oppure il mainstream la, la, la, quello che è l'informazione in Italia e, e, e ho dei seri dubbi torniamo alla domanda uh, che mi a, mi chi questo a chi giova? a chi giova? ormai insomma terzo millennio avanzato tutto si muove in nome del Dio Danaro. Quindi io mi hanno, abituato, mi hanno abituato a pensare semplicemente a chi giova, basta guardare due conti e basta vedere che paghiamo il doppio del gas, a chi, li paghiamo, a chi lo paghiamo? A gas americano con i rigassificatori che dovranno essere che è anche più inquinante eh, esatto, e praticamente sta cambiale che dal 1945 non riusciamo a scrollarci più di dosso. Non so quando finirà questa, questo appecoronamento al, al gendarme a stella strisce. E, e quindi a chi giova? Giova a quella parte che eh, eh, aspetta, dirige l'informazione. No, Ma si qua perché sei arrivato a un punto che tocchi la prossima domanda. Che siamo andati oltre. Ah, io, io non sì. conosco le domande. No, infatti, vado no. un po' a ruota. No, no, te la devo dire perché poi parleremo del padre padrone. Mm. Sì, a allora, proposito di comunicazione ci dicono che la stessa cosa alla fine è avvenuta anche con il Covid, no? Si è visto una informazione giornalistica, è mainstream sì, che siamo cambiando tutto, bambini. Bambini. Sì. Sì, sì, allora, è sempre lo stesso. Alessandro, io do del tu perché loro sono, oltre che amici, sono colleghi della redazione anche, in modo particolare Antonio Mattia il direttore di Napoli News Magazine, eh, Alessandro è, è un nostro collega carissimo che ha scritto tantissime cose belle. Alessandro, l'Ucraina, la prima domanda è questa, è un paese nazista? è Una bella domanda, ma non credo proprio perché bisogna capire se c'è se la vogliamo intendere sotto il profilo del non la... storico, perché noi sappiamo che cos'è il nazionalsocialismo Perfetto. e non lo confondiamo con quello che abbiamo conosciuto nel, dal 1930 allora. al, al 1944. Vanno dette al volo due cose, insomma. L'Ucraina è uno di, quegli, di quei pezzi dell'ex Unione Sovietica che dopo l'89 nei dieci anni successivi si è reso poi indipendente. Eh, insieme ad altri si è voluto staccare, per motivi propri ha fatto delle scelte e ha andato avanti in questa maniera. Ha avuto una guida politica per un po' di anni abbastanza simile a quella precedente, finché poi col, col presidente che c'era, che era un avvocato, che c'è Poroshenko, che c'era prima del signore che c'è oggi, Zelensky, che è stato eletto soltanto nel l'uomo Poroshenko, diciamolo, è, è de, de, de, de, era un russofono. Eh, sì, era inizialmente un russofono, poi ha cominciato a mettere un'economia di mercato in piedi, a livello proprio giuridico eh, nel, in quel paese, e, mh, si è aperto molto all'Occidente, ha cominciato a far, anche a permettere di far presentare partiti eh, alle elezioni ed è arrivato fino al 2019. Nel 2019, stranamente, <ride> è impattato nel fenomeno Zelensky. In pratica... Questi due sono stati i competitor alle, alle primarie elettorali E ha perso Poroshenko incredibilmente sì, con, un con un distacco di, che, diciamo, di mezzo, mezzo punto percentuale No, molto di più, stiamo parlando di due e mezzo sì, quasi Prima di arrivare poi diciamo, alle, ai finali, cioè, alle finali Però tu hai alle detto finali, una cosa bellissima Una cosa bellissima che mi ha toccato il cuore, devo dirti Lo dico anche ai nostri amici da casa L'Ucraina si è resa indipendente, quindi mi stai dicendo che l'Ucraina è un paese che crede nell'autodeterminazione dei popoli e nella propria eh, autonomia? Sicuramente sì, ogni paese e che fermo. si... si sì. Perché il Donbass non lo può fare? Donbass certo che lo potrebbe fare no non lo può fare perché dal 2014 è bombardata dall'Ucraina. è all'interno di uno stato diciamo, nazionale che si serve di questa uh, sua modalità esistenziale per dire a queste persone io l'autonomia non ve la do se la volete ve ne do un poco però io sono il padrone chiaramente a Kiev non è un paese dovete... democratico, è un po' nazista. È, è un po' come altri paesi, perché in realtà dovremmo fare un antefatto molto breve, se ho due minuti proprio. Anche uno e mezzo. Perfetto, grazie. Dovremmo tornare al 94, praticamente. Perché Uh, dal 94 al 2000 in pratica si sono cominciati ad accendere altri conflitti territoriali tra diciamo, la federazione russa perché poi bisogna anche definirla così eh, certo. molta gente la definisce come la Russia, in realtà non poi è una così federazione, certo. è una federazione con anche tante repubbliche arriviamo a una novantina di repubbliche che ne fanno parte uh, detto questo praticamente, che cosa c'è stato? abbiamo avuto un primo conflitto in Cecenia per gli stessi medesimi motivi la Cecenia quando c'era Yeltsin il presidente che beveva molto, aveva questo, sì, fatto questo abitone arrivò, esatto, arrivò addirittura a vincere nel primo conflitto eh, contro la Russia e si rese indipendente, col secondo conflitto a un certo momento entrò in gioco Putin quando è entrato in gioco Putin la modalità è stata la stessa di qua, vado su Grozny la butto giù, mando i miei e la prendo, dopo una ventina d'anni circa, la storia è finita, nel senso che la Cecenia oggi sostanzialmente… È uno dei migliori alleati della Russia eh oggi. Eh sì, praticamente sì, è successa questa cosa qua. Successivamente a questo c'è stato il medesimo caso della Georgia, un po' di anni dopo, arriviamo al 2008 circa, in Georgia… La, col cambio al vertice del governo di un. quello una... capitano casualmente questi cambiamenti. Capita, è capitato per tre volte ogni volta che il presidente eh, che andava a rappresentare quel paese cominciava ad aprirsi alla NATO, alla NATO e all'Unione Europea. Il presidente della Georgia di allora, ricordo ancora bene che all'inizio del conflitto con eh, gli indipendentisti dell'Abkazia e dell'Ossetia, praticamente si trovò nella condizione di chiedere aiuto alla Francia, che gliel'aveva promesso, non ebbe alcun aiuto. Alla fine, in pratica, come, sta accadendo oggi con... come è andata a finire la storia. La storia è andata a finire che da allora Abkazia e Ossetia sono state le uniche zone della Georgia che sono state in effetti militarizzate, come se fosse una zona di esclusione, da parte dei russi. E questo è stato il secondo conflitto importante, diciamo così. Oggi comunque eh, in Georgia c'è un governo a sé stante che continua a fare eh, quello che deve fare con un certo livello anche di, di indipendenza e di distacco e di distanza da parte eh, loro verso la Russia. Tra le altre cose. E' ancora in piedi il, il discorso della, della richiesta fatta dallo Stato georgiano di entrare sia nell'Unione Europea che nella, che nella Nato. Cosa che è impossibile è impossibile perché, perché in base, ai, Varzà, trattati, è in base in. ai trattati Ti interrompo attuali. un attimo perché mi ha ingolosito con le cose che hai detto e quindi me le, me le sono appuntate. E voglio chiedere al nostro politico di casa, il dottor Appollonio, ma questo nazionalismo filorusso ha anche un retrogusto di nostalgismo post-sovietico? Sì, potrebbe, potrebbe eh, certamente ci sta, perché noi dobbiamo vedere nell'insieme tutta, tutta la storia che si sta venendo a verificare oggi tra la Russia e l'Ucraina. Naturalmente Putin cerca, cerca di ricostruire la vecchia Unione Sovietica, tanto è vero che si parla che lui vorrebbe attaccare anche la Transistria, la, la fascia che è vicino alla Moldavia, però il problema eh, politico che noi dobbiamo andare a vedere è il perché tutto ciò sta accadendo, tutto ciò sta accadendo perché... Perdonami, c'è questo progetto di creare la grande Russia di un tempo dal tuo osservatorio? potrebbe essere ma non penso come la, come la stanno impostando Vedi? Allora, la comunicazione che oggi stiamo avendo noi in Italia come diceva prima eh, l'amico eh, la comunicazione che noi stiamo avendo è basata tutto su uno schema cioè sono state fatte delle opzioni poi è passata la cassetta attraverso tutte le televisioni attraverso tutti i canali attraverso tutti i giornali la gente, le persone non hanno più il eh, pensiero personale di farsi una propria idea e quindi seguono tutto, tutti quanti la stessa linea di andare dietro a queste cassette che sono state ben eh, fatte, ben modulate. ben modulate. Allora le persone hanno un'idea che diciamo la Russia è la cattiva, l'Ucraina è il buono. Allora, partendo dal fatto che chi fa la guerra, crea la guerra, è sempre quello là che è cattivo, perché si dovrebbe agire politicamente, si dovrebbe agire tramite gli incontri che si dovrebbero fare per poter ottenere dei risultati senza usare le armi ma già se noi partiamo dal fatto che anche la stessa nostra nazione sta mandando delle armi in, in Ucraina e questo significa sollecitare ancora la, il, ehm, la guerra infatti Poi, su, questo, perdonatemi, no, volevo... su questo voglio dire solo una cosa quando un paese aggredito questi sono i trattati internazionali che lo sanciscono, non noi, vanno sostenuti con armi da difesa. In Ucraina stanno arrivando missili terra-aria, missili anticarro, carri armati a Iosa, la stessa Italia sta mandando armamenti pesanti in Ucraina. Questo qua è in conflitto con tutti... E proprio tutte le norme del diritto internazionale Prego. tra l'altro Zelensky ha chiesto anche più aiuti umanitari che sa, che... il problema è, è una cosa molto strana se noi andiamo a guardare un attimino vediamo che Zelensky, il, pre, il presidente dell'Ucraina chiede solamente armi e soldi non ha mai chiesto uh, 7, armi, miliardi mese. Né, 7 miliardi al mese chiede armi di attacco, armi di offesa e questo Abbiamo un'Europa che, diciamo, io l'Europa oggi la definisco un'associazione di paesi, eh, veramente più una società per azioni, non più un'Europa un come doveva essere nei nostri... Come, come ci fu stati, presentata. Come è stata presentata. Oggi l'Europa è, diciamo, è solo al servizio che ognuno tira l'acqua al proprio mulino e vediamo quello che è successo, che Macron ha fatto e ha cercato di fare e vediamo tutte queste situazioni che si stanno venendo a creare e che stanno creando un, un, un conflitto anche all'interno del nostro paese io parlo per il nostro paese di quello che sta facendo la nostra nazione cioè noi stiamo portando eh, armi in Ucraina adesso ci stanno delle armi che sono state mandate in Ucraina che sono state segretate allora per essere segretate devono essere per forza delle armi d'offesa allora io faccio questo esempio l'esempio è questo se io armo una, un gruppo di persone per fare la guerra contro un altro gruppo di persone è logico che il gruppo che viene aggredito, che viene offeso mi vienrà ad attaccare anche a me che sono io, quello là che fornisco le armi quindi c'è anche la possibilità che l'Italia, è vero che siamo in guerra c'è anche la possibilità che l'Italia possa essere, trovarsi in guerra senza che noi cittadini ne sappiamo o ce ne siamo resi conto facciamo il tifo per l'uno o per l'altra l'altro però in questo momento dobbiamo incominciare a pensare un pochettino alla nostra nazione, perché anche con le sanzioni che sono state questo, fatte sono state fermiamoci fatte. qua perché sulla questione sanzioni ci arriviamo fra un minuto no. eh, volevo chiedere a proposito proprio di sanzioni al dottor Monticoli quali sono se dal suo punto di vista gli effetti delle sanzioni alla Russia noi nel preambolo di questa trasmissione in inizio l'abbiamo anche un pochino sviscerato ma il suo è un osservatorio tecnico scientifico quindi ci dia un po' di numeri vede ehm, si parla di sanzioni eh, che eh, gli stati hanno combinato alla Russia in quanto paese aggressore dell'Ucraina, anche se la Russia ha sempre parlato non di guerra ma di operazione speciale militare nei confronti dell'Ucraina, ehm, ponendo le sanzioni come un qualcosa di forte che eh, nel breve o nel medio periodo può creare una uh, sorta di default nei confronti del, dello Stato russo è una in cosa realtà, possibile? no in realtà no perché rispetto a quello che stanno dicendo le sanzioni sono limitate a due settori principali e non colgono quello che è il prodotto che eh, è di maggiore esportazione da parte dello Stato Russo nei confronti dell'Europa posso mi fare spiego? un inciso su quello? Prego. voi mi dovete scusare io come conduttore ho il dovere di interrompervi ogni tanto, lo so che do fastidio ma lo devo fare, io voglio dire ai nostri carissimi telespettatori da casa, i paesi che hanno applicato delle sanzioni alla Russia, incluso il nostro, sono sostanzialmente 10 convocati, dei 10 convocati ce ne sono 4 soltanto che hanno applicato per intero il comandamento dettato dal signor Biden, quello là che vede eh, i fantasmi e saluta gente che non c'è. C'è un particolare, voi sapete che l'America non ha applicato per intero le sanzioni che è la stessa ha imposto ai paesi membri, ai, mesi, ai paesi partner. America per alcuni settori merceologici continua ad avere rapporti commerciali con la Russia prego le dico di più Prevate. alla domanda chi sanziona la Russia questo è uno studio dell'ISPI con dati elaborati uh, su, della Banca Mondiale i paesi che hanno sanzionato la Russia rappresentano il 19% del totale a livello mondiale e anche se rappresentano in, a livelli di prodotto interno lordo il 59%, comunque la Russia, dal canto suo, rispetto alle sanzioni che sono state combinate, ha ampio margine di manovra per poter contrastare le sanzioni che sono state determinate dagli Stati Uniti e dai paesi che hanno accettato l'applicazione di queste sanzioni. Ma per essere più precisi sarebbe opportuno capire di cosa stiamo parlando, di quali sono le sanzioni applicate nei confronti dello Stato russo. Sono sanzioni di tipo finanziario, cioè quello del congelamento del denaro russo presso i conti esteri, quindi del danaro dello Stato sovrano presso le altre nazioni. E di 20 oligarchi che poi solo 10 no, sono stati compiti. No, ma di nemmeno, conti. parliamo proprio di, di, di, di, di danaro sovrano, cioè di prestiti e di danaro liquido di proprietà dello Stato russo che è in giacenza presso gli altri Stati. Questo è in conflitto con, con tutti? Assolutamente. E c'è da dire ancora una cosa, riprendendo quello che lei ha detto, che um, il congelamento non è avvenuto immediatamente. Soprattutto in America la Federal Reserve ha aspettato più di un mese per congelare i conti dello Stato sovrano russo, dando modo alla Russia di poter pagare in dollari i debiti che mano a mano venivano a scadenza dello Stato russo, fin quando poi non ha messo la pezza e ha detto che a questo punto non è possibile più pagare in dollari. La seconda sanzione che è stata applicata è quella relativa alla parte commerciale, ma la parte commerciale relativa solamente ad alcuni prodotti, parliamo dell'esportazione dell'acciaio, del ferro, del carbone e dei prodotti commerciali della Russia, non ha toccato il petrolio né tantomeno il gas naturale, perché? Perché il gas naturale viene esportato dalla Russia e il primo acquirente è l'Unione Europea, l'Unione Europea utilizza il 40% del prodotto eh, russo per eh, dire, le, le proprie industrie. Andare a chiudere praticamente il rapporto con la Russia e non avere un'alternativa, che secondo degli studi economici si può creare nello spazio di 22-24 mesi, quindi non è una cosa così immediata, avrebbe creato problemi proprio di produzione all'interno della, della compagine europea, okay, fermando su, le aziende. Prego. Chiedo scusa l'interruzione, abbiamo. Purtroppo la, la pubblicità che ci chiama, torniamo tra pochi minuti, stiamo raccogliendo anche le, i commenti da parte dei voi telespettatori. Vi torneremo subito dopo la pubblicità. Riprenderemo dal dottor Moticoli. Pubblicità. Cuori di sfogliatella.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 Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema www.stidelmed.it Apicoltura Vesuvio L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele monofloreale pregiato che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova a Del Colano, in traversa Belsito 14 www.apicolturavesuvio.it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 ed eccoci ritrovati qui in trasmissione io farei concludere quindi il dottor Monticoli a proposito delle sanzioni avrei anche una domanda da casa nei suoi confronti quindi finisca prima e poi sì, vediamo vado abbastanza veloce perché l'argomento è estremamente complesso e i numeri sono estremamente complessi quindi do degli, diciamo degli, degli indicatori. indicatori molto veloci partiamo dal rublo. Uh, si è detto che appunto il rublo ha avuto un impatto molto negativo mh, nel momento in cui è cominciata questa operazione speciale militare. In realtà non è così, i cambi ufficiali della moneta russa su quella statunitense hanno determinato questo tipo di andamento. Prima dell'invasione diciamo, dell la valuta era cambiata con il dollaro americano, se, 80 uh, rubli per dollaro. Durante la prima settimana di invasione ovviamente il rublo è stato deprezzato ed è arrivato a 140 rubli per dollaro, oggi è a 75,5 rubli per dollaro, quindi è tornato ed è, si è apprezzato talmente tanto che è andato al di sotto di quanto era già apprezzato prima dell'invasione della Russia in Ucraina. Secondo eh, parametro, eh, che è quello relativo alle sanzioni. L'altra parte dell'economia che ovviamente non ha accettato le sanzioni è composta da paesi quali l'India, la Cina, una buona parte dei paesi del Medio Oriente e l'Africa. Perché questo? Perché la Russia con la Cina ha attivato una partnership strategica importantissima che è partita dai dati da 147 miliardi di dollari durante i primi anni. Ultimamente un ulteriore contratto di 20 miliardi di dollari e addirittura con nuovi accordi di uh, uh, trasporto e vendita di petrolio e gas naturale per un ulteriore 117,5 miliardi di dollari. E ci fermiamo ai dollari, altrimenti da casa li sì, prendiamo. Sì, vorremmo rispondere un po' di domande perché Prego. ci stanno coinvolgiamo anche un po', po i telespettatori. Sì, più che altro anche per guardare un po' con noi in gli interessi anche di noi italiani. Ci chiedono, per esempio, se esistono. Magari uh, domanda al dottor Monticoli, proprio da economista: se esistono delle piccole, medie o grandi imprese che comunque hanno investito in Ucraina e che fine faranno questi investimenti in questo, in questo momento? Quali potrebbero essere le aspettative? Sì. Io, perciò, chiedo razionalizzazione Ci delle sono. perché da casa fanno delle domande anche belle e importanti. Ci sono delle aziende che hanno investito? Ragioniamo addirittura eh, di eh, una, una percentuale importante di aziende che hanno investito in Russia e di questa percentuale importante, sempre l'ISPI, mi dà un dato che è assolutamente interessante. Mm. Che, qual è? È quello che sulle aziende che hanno investito in Russia, una buona parte ha fermato la produzione, quindi non è andata via dalla Russia, ha fermato la produzione in attesa di periodi migliori. Un'altra parte, che è la parte più spinta, quella che tende ad esportare nella Russia eh, prodotti italiani, sta soffrendo eh, Nonostante le limitazioni. Nonostante le limitazioni, nel settore calzaturiero parliamo di eh, ben 6 milioni di paia di scarpe che sono fermi in Italia con contratti già firmati e pronti all'esportazione russa. Scusi Monticoli, quindi Russia e Ucraina fanno la guerra e l'Italia perde? Assolutamente sì, l'Italia perde non solo per l'esportazione, non solo per le importazioni, perché noi eh, come ha detto giustamente altro andiamo altro ad acquistare gas naturale da paesi che hanno stretto accordi commerciali con la Russia, non solo l'Algeria, ma una buona parte dei paesi, degli stati africani ormai sono in partnership strettissima con la Russia l'ultimo sì, in ordine sì. di tempo è l'Egitto ma anche sì. Congo e Angola assolutamente sì c'è un'altra domanda Altro, sì, un questo solo. si ricollega ad un'altra domanda che ci hanno Prego. fatto che paradossalmente si sì, eh, ricollega invece a un'altra cosa che abbiamo già detto ovvero l'Italia non è in guerra teoricamente e tecnicamente perché è la domanda? Eh, no è vabbè, stata fatta per la domanda tutti. quindi sì più o meno è quello che abbiamo detto prima quindi Ciao eh, ah, Francesco Danapoli, vedo, sì. vedo, vedo, io sono sì, qui. Uh, quali sono i connotati per poterci definire in guerra? Perché non si parla ancora di conflitto mondiale se poi ecco l'Italia sta allora, perdendo? Allora facciamo diciamo, rispondere comunque. tutti e tre, vai. Antonio? Che cosa? Quali sono i connotati che mancano per definire un conflitto mondiale in questo caso? Ma eh, eh, la, la cosa è un po' contorta perché noi dovremmo andare alla base. Eh, eh, prendere la base ba, sarebbe bastato andare a, a leggere la Costituzione, nella nostra Costituzione noi ripudiamo la guerra, ripu, la la guerra quindi anche no, se ufficialmente a... siamo a piedi uniti in guerra. Esatto. Quindi, questa sorta di ipocrisia generale crea effettivamente dei, dei cor, anche degli imbarazzi veri e propri. Sì, devi rimanere sapere, perché siamo in guerra o non siamo in guerra le sanzioni. Eh, eh, non c'è più la Russia o, o, o, o, o fanno più del male a noi. Gli imprenditori sono esposti allora è tutto un, un melting pot. Dove effettivamente quello che dice Mattia è una cosa molto molto importante. E noi non ci vediamo più, eccoci qua. Voi da casa eh, ci vedete. C'è perché... stato un bombardamento in Ucraina mentre parliamo. No, non sto scherzando. Apparso sì. sullo schermo. E lui diceva delle cose molto sensate che mi portano a una riflessione che voglio condividere con tutti quanti voi dopo il risultato eh, elettorale eh, Macron si è sentito con il premier tedesco ed ha cominciato a prendere le distanze dagli Stati Uniti unico partner fedelissimo agli Stati Uniti rimane l'Italia, Francia e Germania stanno pensando all'economia dei propri paesi, l'Italia sta pensando probabilmente a qualcosa di diverso, si cade nei personalismi, leggendo un po' le cronache si dice che il Presidente, il Premier Draghi punti a diventare, dopo, dopo la ciabattata, eh, alla Presidenza della Repubblica punta a diventare Direttore Generale della Nato. Sono notizie che non le abbiamo scritte noi, le abbiamo apprese dalla, dalle varie redazioni amiche eh, del governo. Riprendiamo, eh, abbiamo risposto all'amico, spero che sia stata esaustiva la risposta. Allora, Mattia, no, eh, no. I, i denigratori della Russia non sono neanche tanto bravi a denigrare perché non hanno studiato non hanno imparato il, com il compitino <ride> esiste un battaglione Azov anche tra le file della Russia? Ebbene sì <ride> io, io ti un battaglione tanto. che è altrettanto terribile, mm. noi abbiamo detto, non ti fiamo per nessuno noi diciamo la verità ai nostri telespettatori, esiste il battaglione Wagner mm -hmm. che fa è esattamente è esattamente le stesse cose spesso fuori controllo che fa il battaglione Azzo. Come la mettiamo? Non. Allora, come mettiamo? Uh, ti ripeto, non mi appassionano le tifoserie. Tu sei, tu, sei, tu sei, bravissimo nel, nel tirare mm. ecco, questi tiri i pancini per tirare nella bagarre. No, uh, io non. non non mi appassiono, anzi, quando qualcuno mi chiede cose in merito, eh, rispondo freddo: eh, è una questione fra bolscevichi. E mencevichi. <ride> Siamo qua <ride> no. tornati qualche secolo indietro. Queste bellissime bellissimo no, è qualche... è sì, sì, me sì, me no, pu... no, me no me proprio, per, proprio per, per, per stigmatizzare. <ride> Uh, no, non mi appassiona questa, questa, questa, io cerco di essere um, di, di guardare uh, ai fatti che interessano poi alla fine dei conti anche noi, mi interessa più sapere ecco, quella storia di un conto aperto dall'ENI, uh, il conto K, ieri e poi subito smentita questa notizia, conti aperti nella, uh, in una banca privata, la Gazprom Bank, e eh, per, per, le, per, sa, per aggirare per aggirare, insieme, per, as, per aggirare sostanzialmente le, dire le è la Gazprom Bank, agli amici da casa non tutti la conoscono è, è una banca privata eh, di proprietà eh, di oligarchi russi eh, dove praticamente eh, con questo meccanismo eh, si aggirano le sanzioni quindi ancora ipocrisie su quello che sta accadendo e, e tutti fanno finta di niente. Po, pochi istanti fa mi dicevi che l'Italia cosa sta pensando? Penso che tu ti, eh, ti, ti riferivi al, ai, ai nostri eh, governanti pro tempore. Tu hai grossa stima. Abusivi, tu direi, ma tu pensi che queste, queste persone che abbiano, votati, abbiano capacità di pensare: governanti abusivi perché non sono mai stati votati. E eh, ma già il fatto, già il fatto che tu presupponi che possono avere una capacità di pensiero o no, noi praticamente vediamo, eh, andremo purtroppo a, a, a fare quella guerra per procura che eh, le, le, le, le, le, le, la turbofinanza a, a stella strisce, ecco, eh, eh, fa molto diego e noi abbiamo quella Ciao famosa diego. cambiale da pagare e tutto qua io non, non vedo altro. Non, non, non non, non, non, non, non, mi dispiace non essere caduto nella, nella tifoseria di stare dalla parte non, non di, dei di noi, russi ne, nessuno dei... di noi in questo studio eh, sta nelle opposte curve, tranquillamente. Tu mi conosci. Eh, eh, ma, eh, ma tu ci hai, hai provato? provato. E eh, io vi devo stimolare, <ride> dovete dire delle cose, ma voglio stimolare. Il mio amico e il collega Alessandro Citarella. Sì, Alessandro. Poi abbiamo anche una domanda da casa. Allora, prima Citanella. la domanda. No, e... perché prima è stato lui a parlare appunto dell'ingresso della Georgia nella Nato, mm -hmm. abbiamo fatto un poco un excursus no, delle precedenti guerre. Ci chiedono adesso con la possibilità anche richiesta, legittima o illegittima diciamo, della Svezia e della Finlandia nell'entrare nella Nato, quanto può essere impattante per questo conflitto? Mm, ritengo, allora In base all'esperienza e a quello che noi vediamo bisogna capire due cose Intanto ricordo un film di Alberto Sordi che sempre che consiglio a man... tutti di vedere Finché c'è guerra c'è speranza. speranza Allora in base ai dati del SIPRI che è l'istituto svedese mh, che segue meglio di tutti gli altri eh, il commercio delle armi alla produzione e al commercio nel 2020 sono gli ultimi dati attendibili e certificati. L'industria armiera praticamente ha fatto girare 1912 miliardi di dollari. Quest'anno riteniamo, un po' quelli specializzati nell'acqua, che si sfonderà il tetto di 2000 miliardi. I danni provocati fino a oggi in Ucraina ammontano ad almeno 600 miliardi di euro. Allora a questo punto. La domanda la sposterei da un'altra parte, ma conviene a qualcuno dei belligeranti o dei, di chi pensa di belligerare, andare ad applicarsi verso paesi come Finlandia, Svezia? Allora, anche militarmente. Ma ci sono paesi cuscinetto che non possono fare ma sempre allora, allora, di quei famosi ci trattati. Sono, ci sono non due possono particolari a far parte della allora, Nato. Intanto alle... sono annunci. Esatto, ma <coughs> La cosa potrebbe andare in porto anche molto velocemente, ma non sposta niente perché già attualmente questi due Paesi eh, sono, sono abbondantemente dentro alle attività della NATO. Perché ci compartecipa, ci, ci sono dei partenariati e delle compresenze di questi Paesi anche all'interno della NATO. Sarebbe da sancire questa cosa, appunto? Una volta che si sancisce dall'altra parte. Ma la domanda da fare è questa. Se parliamo del Donbass, se parliamo del, di, di, di zone diciamo, frontaliere della Russia, sì. che tra le altre cose la Russia molti non sanno che è, è lo stato del pianeta che ha più paesi confinanti, ne ha almeno 28 intorno. Quindi è un e paese che ha ognuno diciamo, di, di quei paesi esatto, sì, un, altrimenti... un po' di preoccupazioni, cioè, tra virgolette ce l'avrebbero anche no, a giusto a torto, a torto che si può vedere, i, i dati di fatto sono questi altra storia è avere a che fare con un paese come la Finlandia allora in Svizzera c'è un esercito popolare e la facciamo risalire alle guerre mondiali la Svizzera è neutrale in Svizzera ognuno va a sparare una volta l'anno a andare a imbarcarsi chiunque si vada a imbarcare in un assalto militare verso la Svizzera deve mettere in conto di mettere cimiteri interi pieni di croci. con la Finlandia è la stessa cosa il primo ministro, che è una donna molto giovane, ha detto molto chiaramente Russi, chi altro vuo, voglia venire qui per fare la guerra deve capire che a partire da me ognuno di noi è armato fino ai denti, perché ne abbiamo... Uh, abbiamo il ricordo della seconda guerra mondiale portano a casa le armi durante, esatto. dopo aver abbiamo storia. 5 minuti e ci siamo sì. dalla regia ci quindi fanno segni quindi un passaggio rapidissimo prima di arrivare ai saluti eh, il tempo vola ragazzi l'argomento è veramente molto sì. molto ricco 2000, 2016 eh, partiamo da lontano però chiudiamo eh, 2016 eh, gli Stati Uniti con la Nato Fanno delle manovre stranissime in Polonia, 30.000 soldati americani al confine con la Russia. C'era anche un contingente italiano fra questi 30.000 ed è stata una delle tantissime prime provocazioni. A chi giova la guerra? La, la guerra giova a chi non la fa a chi la produce e quindi in questo caso la, sta gli Stati, la stanno producendo gli Stati Uniti perché sono i finanziatori principali, sono quelli che hanno maggior interesse affinché in Europa eh, scoppi un conflitto e soprattutto tentano di destabilizzare, lo hanno fatto anche con Gorbaciov, un, un governo solido come quello putiniano, io credo che deve essere il popolo russo a decidere debba essere il presidente della, della Russia e non deve essere l'America, non ci deve essere un fantoccio così come è stato messo probabilmente in altre parti del mondo e poi abbiamo visto come è andata a finire. Noi eh, chiudiamo malamente perché avremmo voluto veramente continuare. Sì, tra l'altro una domanda secca, cioè, è sì, secca ma come tutti finirà? Qua. Eh, ma come <ride> finirà? La palla di vetro veloce, siamo veloce proprio con un telegramma come finirà? Oh, la palla di dietro non ce l'abbiamo, solo che comincio, a da, a, comincio davvero a pensare che finirà male. Veloce? Finirà tra un bel po' di tempo. e Quindi durerà e... veloce? Sì, esatto. Durerà ne farà parte. Veloce? Secondo me durerà relativamente poco perché gli effetti economici sono abbastanza consistenti. Pesanti. Esatto, sì. esatto. Perfetto, noi su queste bellissime. Parole molto incoraggianti del dottor Monticoli, eh, vi ringraziamo per averci seguiti. Come sempre, siete stati tantissimi. Purtroppo, ci sì. scusiamo con gli amici ai quali non siamo riusciti a dare neanche delle risposte: dare, sì, siete veramente in tanti e noi cerchiamo di far parlare quasi sempre eh, gli ospiti in studio. Vi ringraziamo ancora, vi auguriamo una buona serata. Punti di vista: ritorna venerdì prossimo. Stessa rete, stessa ora, stesso canale. Alle. Buonasera. Cuore di sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1 e 1F. Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di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 081 8 1